Ciao a tutti ragazzoli, benvenuti in questo nuovo video e oggi andremo a recensire il seghetto a pendolo della Parkside Il modello in questione che oggi noi andremo a recensire è il PSTD800C3 Andiamo nel retro per vedere i suoi dati di targa Andando nel retro, andando nella sezione in italiano, vedremo i suoi dati di targa. Vedremo che nella potenza allacciata è 800 Watt, numero delle corse a vuoto da 0 a 3100 al minuto, lunghezza della corsa 22 mm, massima profondità di taglio nel legno di 80 mm, mentre nel ferro o nel metallo è 8 mm. Il taglio è regolabile da 0 a 15 a 30 a 45 gradi, sia a destra che a sinistra. Andando ad aprire la confezione, possiamo notare che all'interno ci sono le lame, che ovviamente non sono queste, sono altre, però ne sono quattro: una per il metallo e tre per il legno, che sono già in dotazione che io ovviamente ho perso nell'utilizzo. Poi abbiamo una guida parallela che a dire la verità non è una gran guida, io non mi ci trovo per nulla. Abbiamo il seghetto alternativo. Eccolo qua. Il seghetto a pendolo. Andando più da vicino a guardarlo, il seghetto a pendolo presenta qui per quanto riguarda la funzione pendolo vari livelli di misura vari livelli di potenza. Il primo il secondo, il terzo e qui toglie tutta la funzione a pendolo non c'è più la funzione a pendolo inoltre questo è per chiudere o aprire il canale di aspirazione che sarebbe questo qui e ha ah, davanti una protezione per quanto riguarda i trucioli e anche per la lama anche se ha anche questa come protezione questa qui inoltre è estraibile qui ci sono presenti le viti per quanto riguarda l'asta di precisione che non è che abbia un gran funzionamento il tasto non è regolabile ma la regolazione è qui sopra fino a un massimo di 6 questo non è altro che un variatore di tensione e corrente che invia al motore a velocità 1 Possiamo notare che il motore, diciamo, non gira proprio, quindi è praticamente inutile, non ce la fa neanche girare. A velocità 2, come stava prima, ce la fa ma non ce la fa, velocità 3, fino alla velocità 6. Ora andiamo più nel dettaglio, vediamo come inserire la lama di taglio, questa è una lama per il legno. Andiamo qui. Apriamo lo sportello, qui nel lato c'è un piccolo una piccola levetta da girare e inserire la lama all'interno del foro. La lama va imbattuta e il piruletto torna indietro. Se non torna indietro la lama non è inserita bene. Per esempio qui. Possiamo fare un esempio così. La lama non torna in battuta inserendo il piruletto bene premendo un altro po la lama e qui entra quando che ho perso la lama per il metallo procediamo con il taglio con la lama per il legno proviamo prima un taglio con la velocità normale senza pendolo ovviamente e poi la proviamo con il pendolo Ok, ci metti un bel po'. Ora proviamolo con la modalità pennola. Il taglio risulta molto più aggressivo rispetto a quello di prima. Ora direi di provare a tagliare un pezzo di legno leggermente più doppio. Mi ricordo che non è al massimo, ma è impostato semplicemente sulla potenza 4. Ora proviamo a tagliare un pochino questa basetta, un po' come ci pare. Facciamo un pochino un disegnino, non so, un qualcosa, delle linee da seguire. Per esempio così. Insomma non sono riuscito a seguire per bene proprio la linea, però questo è il risultato. che quando togliete la lama di mantenerla sempre altrimenti accadrà ciò le mie conclusioni finali è che questo seghetto a pendolo è adatto per uso hobbistico ma non per uso professionale anche perché tende un pochino a riscaldarsi nel lungo andare se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale